Da dove nasce la filosofia? A cosa serve la filosofia? Che cos'è la filosofia? Molte volte gli studenti a lezione mi hanno fatto questa domanda. Apparentemente a questa domanda non c'è una risposta. La filosofia non serve a niente. Non è detto che porti a dei risultati definitivi. Non serve almeno nell'immediato a raggiungere degli obiettivi. Non è la medicina, non è la fisica, non è la biologia. Se seguissimo la filosofia con l'obiettivo di trovare risultati tangibili, sbaglieremmo strada. Vi siete mai posti delle domande? Io? Chi sono? Perché esistono le cose anziché il nulla? Esiste un senso all'esistenza? La filosofia nasce dalla meraviglia. È stupore per essere davanti all'esserci e a tutto ciò che esiste. Il suo scopo è andare oltre le cose, non accettare le risposte preconfezionate e seguite dalla massa, con l'uso dello strumento che ci caratterizza come esseri umani, che è il logos, cioè il pensiero e la ragione. Il pensiero e la ragione usati in maniera libera. Quindi la filosofia è soprattutto espressione della libertà. Noi siamo liberi